Salve a tutti amici arti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi mostrerò le prime immagini trapelate della nuova Season 3 di Fortnite Ma non prendiamoci in chiacchiera e partiamo con il video Nel settimo teaser troviamo un'immagine che sembrerebbe un nuovo veicolo Nel sesto teaser troviamo questa immagine che sembrerebbe un accampamento pirata o un'isola petrolifera Nel quarto tisser troviamo queste immagini che sembrerebbe una luna, probabilmente per controllare le maree e un accenno di una skin che potrebbe essere un palombaro o un astronauta. Nel primo tisser troviamo l'accenno di un tridente. Nel secondo invece appare il tridente completo e questo ci fa capire che al 90% ci sarà la skin di Aquaman. In più a foreste fignanti è comparso questo fungo che se gli dai 100 di legno in cambio di cura e ti segue. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e commentate il video. Se volete aiutarmi per raggiungere i 10.000 iscritti, iscrivetevi al canale. Al prossimo video!